giorno di paga ragazzi via le danze ancora 30 secondi ricordatevi la furtività è opzionale ma è sempre molto apprezzata se invece volete passare un approccio violento non sarò certo io a fretarvi a controllare sbrigatevi Bel posto per nascondersi. Prima volta? Eh? Ma dove si permette? Inizio io. Lo senti? Lo senti? Lo senti? Getta mm. mm. l'arma! Dallias, in quattro inizia a diventare fogliare. Hai sentito il capo? Eh? Bravo bambino. Era così difficile. è il tuo momento è ora di far casino oh. Oh. Il codice del server. Di cosa stai parlando? Il codice del server. Dallas, che c'è bene? Avrete compagnia tra 60 secondi. Avete il codice? tempo scaduto elephant elephant il codice elephant ti prego non uccidermi ti scongiuro per favore ho una famiglia confermi jackpot Paga. giorno di paga